Abbi il coraggio di svegliarti ogni mattina ed essere una persona nuova. Ogni notte la tua anima rifiorisce e al tuo risveglio rifiorisci insieme a lei. Abbi il coraggio di camminare anche contro vento. Nessuna montagna è mai stata spezzata via da esso neanche dai soffi più forti. Abbi il coraggio di guardare ancora le stelle e anche se tra quella brillantezza ti emozioni pensando a qualcuna, non abbassare lo sguardo. Tienilo alto e vivo come un dolce ricordo perché nessuno può portartelo via. Abbi il coraggio di sorridere, e anche se dentro di te ci sarà della tristezza, essa se ne andrà, piano piano, con il tempo. Abbi il coraggio di guardare ancora il mare, e anche se a volte quel rumore mischiato al suo profumo ti porterà indietro nel tempo, quel tempo che non c'è più ma che ha scandito alcuni dei più bei momenti della tua vita Abbi il coraggio di avere paura e di affrontarla e insieme a quel coraggio scoprirai che i limiti che pensi di avere sono solo delle puerili scuse Abbi il coraggio di essere curioso e sperimentare per il tuo bene L'esperienza renderà il tuo essere unico, senza nessuna omologazione di nessun genere. Abbi il coraggio di essere, senza giudicarti troppo, e accettati per ciò che sei. La selezione naturale della tua anima farà il resto. Abbi il coraggio di amare la vita, anche se a volte può sembrarti difficile, ma ricordati bene, il mondo cambia se lo guardi con occhi diversi, abbi coraggio, dipende tutto da te.